L'iniziativa nasce proprio dall'idea di far vivere il mare tutto l'anno. Perché insomma, noi al Capanno crediamo che sia importante che le persone vivano il, il mare tutto l'anno: nel senso anche in virtù del fatto che il clima qui insomma è mite e si può stare tranquillamente al mare tutto l'anno. Crediamo fortemente che vadano fatti tanti eventi e quindi ci stiamo puntando tanto ecco. Voi siete un po' i capofila di questa nuova filosofia? Beh, eh, diciamo che da quello che vedo sì, nel senso non vedo altri colleghi che investono molto sulla parte invernale ecco, sono quasi tutti chiusi però, ripeto, credo che le nostre aziende siano Pronte per stare aperto sempre, pure mh, anche per un discorso con, mh, personale ecco. è più facile legarlo per tutto l'anno che soltanto per i pochi mesi estivi. Due battute proprio su questa iniziativa, è un'iniziativa importante perché comunque nasce da una collaborazione insomma, con i più importanti mercatini d'Italia, che è quelli di Petralla, del Regno di Babbo Natale, e quindi crediamo che possa diventare una cosa che si rivelano tutti gli anni, importante.